Se hai bisogno di qualcosa, chiamami! Sì, mamma. Dai, Diego, vieni a mangiare, è pronto. Tutti i bambini crescono meno uno. Quando Wendy aveva solo tre anni, colse un fiore dal suo giardino e corse da sua madre. Doveva avere un aspetto delizioso perché la signora Darling si mise una mano sul cuore ed esclamò: Oh, perché non può rimanere sempre così? Da allora Wendy capì che prima o poi sarebbe dovuta crescere. Diego, vieni. Anche la mancanza sola del presente è più dolorosa al giovine che a qualunque altro. Le illusioni in lui sono più vive. Ma l'ardor giovanile non sopporta la mancanza intera di una vita presente, non, non è soddisfatto di una continua proiezione nel futuro, ma ha bisogno di un'energia attuale, presente. CM di sabato cala il sipario sul mondo dello spettacolo. L'ultima sera in platea ci sono rabbia e tristezza per una chiusura di attori e registi rimane incomprensibile. Sono anche eventi in luogo pubblico, privato, quelle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono anche sospese tutte, tutti gli eventi nei cinema nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni. Diego. Di persone. Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. sono tutti qui, sono dei per te. Smettila! Questo posto non fa per te. Non è mai stato davvero tuo. Esisteva solo un posto dove potevi fingere di star bene con te stessa. Dato che le usanze e gli avvenimenti, e i luoghi e le abitudini di questa mia vita, sono ancora infantili. Io afferro con ambe le mani questi ultimi avanzi e queste ombre di quel benedetto e beato tempo dove io desiderava e sperava la felicità. Non so come io appaia al mondo, ma per quel che mi riguarda mi sembra di essere stato come un fanciullo con la spiaggia, che si diverte ad andare qua e là nel trovare una pietra più liscia delle altre o una conchiglia più graziosa. E intanto, L'oceano della verità giace del tutto inesplorato davanti a noi. Tutti i bambini crescono meno uno la privazione di ogni speranza succeduta al mio primo ingresso in questo mondo Poco a poco è finita col privarmi di quasi ogni mio desiderio. Ora però mi trovo nella strana situazione di avere più speranza che desiderio. Più speranze che desideri.